Ciao a tutti ragazzi qui è FortoVimer che parla e benvenuti in un nuovo video Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserire il codice creatore porto così come vedete a schermo Poi accettare E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Lo avete letto dal titolo La mia PS5 ragazzi è arrivata e questo è il controller Non vi faccio vedere la PS5 perché sta tipo sotto la scrivania Però qui c'è il controller Questa è la mia ragazzi non è quella di Joseph quindi finalmente posso giocarci Posso farci le live posso, posso in generale Non vi sto qui a dire quante peripezie ho fatto per farmela arrivare Però ci sta Quindi ragazzi questa è la prima partita più o meno che mi facevo su Fortnite PS5 Con la mia PS5 Però ragazzi prima di lasciarvi al game Volevo solo ricordarvi di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video E poi ragazzi vi ricordo anche che la sera noi siamo in live sul sito Viola Per streamare assieme e giocare assieme Quindi andate in iscrizione nella sezione Live streaming e iniziatemi a seguire anche lì E intanto io vi lascio al game Ok guys, allora ci siamo Vediamo un po' come va questo, questo game Spero bene che vorrei portare a casa la mia prima vittoria uh, Su... Su playstation 5 Devo essere sincero Ci sto provando da, da un po' Da diverse ore ragazzi Infatti sto credo un po' impazzendo fondamentalmente Sono già impazzito Vabbè sono pazzo ormai per fortnite da, da mesi Però in particolare oggi Perché non riesco a vincere ragazzi Tra problemi di connessione di ping che ho avuto Tra gente tra che ho trovato Non lo so in pratica Ho fatto un paio di game all'inizio Mi stavano andando molto bene Ho fatto troppe kill E il matchmaking poi mi ha messo In ovviamente un tipo di game Ovviamente folle con gente troppo troppo forte Sinceramente una partita su PS5 me la devo portare a casa Assolutamente A costo anche di non fare kill Di restare in un angolino però ci devo riuscire Allora uh, Vabbè vediamoci sta roba anche se In realtà quello che mi farebbe piacere è qualche cura Dato che ho 100 di vita No eh Non sia mai Non sia mai No ma che cure Non ci servono cure Ci servono solide in realtà La mia esistenza Oh mi ha bloccato Guarda fra io ti lascio Me ne vado Vabbè me ne vado Me ne vado, me ne vado, lasciami stare Ma perché, ma perché Lascia stare, non conviene ma perché, guarda lo sapevo Oh però, oh va bene, va bene Se c'è il medico sta testa roba va bene, ciao yeah, Ci sono andato a guadagnare comunque, 25 di vita Dai, cure serie, cure serie, ti prego uh, Bella pozza grande, dai Diciamo che non ci sei andato neanche vagamente vicino man Qui, que tu c'hai proprio la pozza grande Me lo stai urlata, ti prego Stessa cosa di prima Anzi ma di rarità ancora più bassa Va bene bro Bello fortemente quando mi trolla Invece di andare nella mischia Perché non cerchiamo altre cure andando lì Dove di solito non ci sta quasi mai nessuno Eh che dite? Mi piace come piano? Invece questo che è un arpione Ho trovato tre arpioni Tre Tre, No uno due tre arpioni Non so cosa se ne faccia questo gioco degli arpioni Specialmente quando siamo in un deserto Ah pozza grazie allora, Se mi dai una pozza piccola meglio ancora Vediamo E vabbè Ok, uno così no, no, no, no, no, non so perché Io non voglio commentare questa cosa Ok, due tizi Mi pareva di averli sentiti qui Quindi avviciniamoci Non di soppiatto perché non possiamo, però Salito, io credo che questo tizio abbia uno sputo di vita Ho utilizzato la mia struttura, ok Dai, ha paura Posso essere veloce quanto voglio io, raga Ma non gliela prenderò mai Ok, devo fare in fretta prima che arrivi il compagno C'è il compagno, vabbè, avete capito Bella fra te, bella per te Alla prossima, dai Ok, io credo che per porto di game sia arrivata l'ora di salutarci e andare sottoterra Buonasera Ok, raga, io vivo questo coso di slurp E poi ci dovrebbe stare anche fu molto fuori safe Questo apprevigionamento Vorrei tentare No, Perché? Perché? No, no, c'è qualcosa che non va in sto tizio Devo raggiungerlo Conviene fare così Faccio prima Scendi Dai Dimmi che si è fermato a Celti Cioè, raga, mi ha visto e non si è palesemente fermato Fosse stato forte o aggressivo Credo che mi avrebbe distrutto Ok, vedo un tizio alla colta del trasporto Che fa? Da dietro no Problema Vabbè, se riesco ad andare avanti non riesce a spararmi Non sta in una buona angolazione Se ho capito chi era Mamma mia, ping Fare questi brutti scherzi Mmm questo gioca solo con armi esotiche? se quasi io da quest'arma esotica me la tengo. Potrebbe tornare utile al momento giusto, no? Che dite? Una cosa molto veloce, raga. Cristallino. E ci sediamo. Cristallino. Buonasera. Dai, ragazzi, che questa è la prima vittoria su PS5. Lo sento. Lo sento, signori. Ah, un tizio che sta scappando dagli agenti. Ah, quei così impossibili da eliminare. Non ce l'aspettava? No, mi è finito l'effetto ora. Non dovevi finirmi ora, sai? È stato molto scortese da parte tua. Era un nemico quello? Ok, non era un nemico. Era uno di quei cosi. Preferivo che fosse uno... Ah, è anche un nemico, è anche un nemico. Attivati. Ah, li ho finiti. Che cosa divertente. Posto eliminato. Oh, questi cosi muoiono in safe, sono immortali. Che dite? Oh, che è questo? Questo che faceva? Palle di neve, lancia granate? Eh? Ah, ghiaccia. Non lo so, sinceramente, se me lo voglio tenere. Vabbè, comunque non avrei mai utilizzato il come cavolo si chiama? Il fucile a pompa infiammante là il drago, lo spirito di drago. Non so come si chiama, ragazzi. Non chiedete pensione. Lanciarazzi, questa zona? Ah, lì. Ok, no beh, questo non c'è sfide che mi interessano. Forse in realtà è il problema è un'altra, dato che sta qui. GG. Diciamo cioè, okay, che questo tizio dovrebbe un po' migliorare. E dovrebbe utilizzare un po' di meno il lanciarazzi perché? No, vediamo un po' troppo. Attaccato, non lo so. Ok, GG. Ah, un 1 su 1? No? Bello, fresco. Ah, posso morire in santa pace? Eh? Più che altro, pigliamoci il lanciarazzi. Vedo se riesco a farmi, come bei vecchi tempi, una kill con lanciarazzi. Ve lo ricordate, raga? Porto gamer con lanciarazzi? Non credo se lo ricordino tutti tra i fan, eh? Perché era qualcosa che risale, forse un annetto o due annetti fa. Trovato? Bella, frate Ok, forse è bella fino a certo punto per quello che ho sparato. Oh, dai! Dai, raga! Dai, che questo è easy! Dai, Ok Non so come lo voglio eliminare Ragioniamo Non ho trappole E con lanciarazzi Raga è l'unica cosa C'è l'ultimo colpo Se non la vinco con lanciarazzi È come Se non avessi vinto Io lo dico eh Allora sta qua dentro Sì A posto Vai Non costruire Va bene Va bene ok Posso farmi perdonare solo in un modo ragazzi So come posso farmi perdonare Eliminandolo col piccone Ho un'idea Ok C'è ancora lo scudo 33 ok non c'ha più lo scudo secondo me si può fare raga secondo me è il momento adatto questo devo farcela col piccone col piccone devo farcela raga dai dove sei ping ping ping non fare scherzi ora ping che no ma che è sto flop ma come ti permetti quel flop ok so che ha 100 di vita so che ha 100 di vita Ok oh ma sei serio no raga ci devo riuscire ci devo riuscire No ragazzi è perdo sbrocco Eh Madonna mia Cosa stava succedendo? Ok, GG, raga, prima vittoria su PS5, madonna mia, cringe Ok, ragazzi, la partita è stata veramente, veramente cringe Però alla fine abbiamo vinto, era questo che conta, no? Vabbè, cavolate a parte, ragazzi, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Attivare la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video E soprattutto, anche seguirmi sul sito Viola Perché in questi giorni faremo anche qualche volta la live Link in descrizione, sezione live streaming E noi, boys, ci becchiamo alla prossima